Nostradamus Michel De Il suo è un caso disperato. Mi dica, come procedono quelle persistenti allucinazioni di cui tanto soffre? Ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare. Ci risiamo. Persistono allucinazioni. E mi dica, di quali allucinazioni si è nutrita la sua mente questa volta? Non si tratta della mia mente! Non di visioni stiamo parlando! Beh sì, Quello... Quello che vedo è... È il futuro! Il futuro? E di che anno stiamo parlando? 1600? 1800? 2020... Vedo Madame Gene e Messeri comunicare con epiteti a dir poco originali. Bella zio. Bella zio? Bella zio. Ma non solo! Hanno a disposizione strani apparecchi con i quali comunicare. Li chiamano melafonini. Piofra, tutto Reco! Dunque, secondo lei, le persone saranno solite parlarsi attraverso delle mele? Eh? Assolutamente, certo! Le mie profezie non possono sbagliare. E sentiamo, come si vestirebbero gli esseri umani nel 2020, in questo futuro così lontano? Nemmeno le mie profezie riuscirebbero a svelare tale mistero, ahimè. Ma per questo c'è una soluzione. Fashionable? Fashionable? Ma di che devoleria si tratta? Fashionable, che vede fra i partner il museo, è una parte del progetto KIX promosso dall'Unione Europea con il compito di amalgamare scienziati, artisti, giovani all'insegna della creatività e dell'innovazione in Europa. Vada avanti, prego. Il primo passo è il Fashion Mood Contest, che prevede la creazione di un mood board entro il primo settembre. Un mood board? Ma sì, un mood board! Non è altro che una sorta di tavola nella quale vengono raccolti tutti gli stimoli visivi che possono guidare la creazione della collezione di vestiti, colori, forme, oggetti di ispirazione un contenitore visivo di ispirazione per la creazione dei futuri modellini. Ah, e poi? Seguiranno altre due fasi. Il Fashion Draw Contest dove verranno scelti tre tra i figurini presentati ed infine il Garment of the Future Production. Il figurino vincente verrà realizzato ed entrerà a far parte della collezione di un main brand del settore. Dottoressa, mi ascolti? Non c'è profezia che tenga. Cosa aspetta a partecipare? Dottoressa? Dottoressa? Dottoressa? Eh, bella Fran! Cosa aspetti a partecipare?